Salve, grazie a tutti e benvenuti in questo nuovo video Un po' speciale perché, perché andiamo a celebrare i 5.500 iscritti. iscritti Quindi eh, grazie, a tutti grazie a tutti per, per essere qui al canale e per il supporto Partiamo con l'unboxing perché okay. è un parco un po' speciale <ride> allora, il pacco è questo Allora, da notare i dettagli a Mariano Baghetti, Doodoo Mod Mariano Baghetti, speciale S 500 iscritti E il logo di Youtube Wow wow, wow. <ride> Originale, originale Originalissimo Allora, prima un po' di ASMR Come sempre Come sempre apriamo cos'è questa? Liceo no, è abbagliante abbagliante piano piano la fai dire guarda <laughs> che luce! che luce apri anzi, prima buon quella <laughs> è tipo una musica sta <laughs> e questo è quello di Mari <laughs> <laughs> e questo è il mio e il mio e il lo chiediamo <laughs> E poi sarebbe di nuovo l'effetto lucente. Eh, è lucidante. È bellissimo. ci cioè, abbiamo messo tre mesi per farlo, ma è bellissimo. Anche se sì, si vede tipo speculare, cioè, nel senso che l'immagino, eh, cioè, immagino, eh, destra è normale. Cioè, è così tecnica... <ride> Andiamo così, allora non no. mi sa. Allora, facciamolo vedere. Allora, allora questo è il logo di YouTube. Su questo è scritto Mariano Magetti con Congratulation for passing 10.000 subscribers. Allora, 10.000 è una cifra È, è un obiettivo, uno un obiettivo da raggiungere. Quindi, di, di buon auspicio, diciamo così. così. E poi c'è il logo, la scritta di YouTube. Ok, Bellissimo. Fai vedere anche il tuo. Vabbè, stessa, uguale. È la stessa concetto, uguale. Allora l'abbiamo realizzato con un foglio che abbiamo. un foglio bianco che poi abbiamo pitturato di nero. Di nero, sì, poi l'abbiamo preso in, in legno con legno, ah, l'abbiamo fatto. Eh? Ma questo sarebbe un red play button. Sì, un red play button, red play button. Quindi dicevamo. Cartoncino nero cartoncino per il fondo O meglio dipinto di nero Questa è plastica Plastica per fare questa connessione. Che poi anche è stata dipinta. divisa in, in pezzi Cioè non esatto. è un unico blocco E l'abbiamo unito con la, con la colla Poi questo è un pezzo di carta stampato Che abbiamo messo sopra E poi questo è, è carta dipinta di nero sì, tutto E di questo nero. poi dietro sta il laccetto per metterlo Ovviamente bravo laccetto Per L'abbiamo <ride> messo pare tre mesi Adesso eh, eh, siamo sì. riusciti a farlo, sì sì Perché abbiamo iniziato d'estate e abbiamo finito poco tempo fa E ora partiamo con l'appendimento no, no, la, <ride> Con la <'acrisso>. clip <ride> che già abbiamo registrato Quindi okay. partiamo con la clip Adesso ci vuole Sì Adesso, sì. adesso ci vuole Chiodo per martella Per martellare <ride> qui Chiodo <ride> Abbiamo pensato di metterlo qua appeso qui 3 mili <ride> ah quindi ti stai anche sponsorizzando ah, in certo che fa fa? Fa? allora ora devi chiodare devi chiodare il punto è questo qui Da giorni è il dito okay. indichi col dito poi si <ride> <il dito> così ricordi la scena di, sì. di bandone innanzitutto direi così in modo che non spiaggia dell'albero. Come... questo number il Come inchiodare. Non è il numero uno. Non lo Penso che No, ci siamo, ci siamo. Tum, tum, tum. Pam! Andiamo a cellulare. Ok, adesso dobbiamo solo chiudere. Okay. Aspetta, momento dell'attendimento E hey, tu là. La... Ora la tua cameruna, vedi ora, vedo in tutte le intro e le altre Quando ti ho visto sarà sempre questo pensetto Spero che questo video vi sia vinto, se è così, la commentata E quando uscirà questo video, usciremo anche delle qualità Adesso vediamo di cosa Rapido perché ho un po' spogliore Ho troppo po' Quando si vede, ho chiesto Allora, si vede è bellissimo quindi vi penso a mettere like a grazie della visione, iscrivetevi al canale che dobbiamo fare come abbiamo visto prima abbiamo fatto da 10.000 grazie della visione, al prossimo video